Grazie Presidente, sì, io in questo emendamento diciamo, volevo sottolineare l'importanza di una rendicontazione dei proventi di entrata e risparmi di spesa appunto, di cui si fa riferimento all'interno del regolamento. E quindi la relazione eh, che presenterà il Dipartimento, Dipartimento Razionalizzazione della Spesa eh, sarà integrata con i corrispettivi costituiti dai proventi di entrate e dei risparmi di spesa e il valore del bene o del, eh, del lavoro effettuato dallo sponsor. Ora il tutto verrà eh, diciamo, il documento finale verrà legato al rendiconto di gestione di Roma Capitale, questo però a partire eh, diciamo fra due esercizi contabili ma nel frattempo nelle more dell'attuazione di questo emendamento. Eh, la relazione di cui appunto all'articolo 15, quindi monitoraggio, verrà presentato comunque in aula ehm, sicuramente nei bienni successivi all'approvazione di questo regolamento. Quindi tutto questo per eh, dare diciamo, contezza, come dicevo già in un mio intervento nell'introduzione di questo regolamento, dare contezza di quello che poi sarà effettivamente a rendiconto la, la, la, la messa proprio in attuazione di, del regolamento sulle sponsorizzazioni. Importante perché se vogliamo fare un adeguato monitoraggio, oltre ad avere una relazione, serve, è necessario che ci siano questi dati contabili che ci fanno capire bene il quadro completo grazie